Questo è il mio nuovo casco E adesso unboxing La forbice Raga è una vita che aspetto questo pacco Quest'anno veramente è l'anno delle aspettative Però ragazzi qua. Uh attenzione E c'è anche un po' di ropettina nuova Guardate qua Calzini E ovviamente come possono non mancare Guanti nuovi e magliette Tutte robe ovviamente di Fornab Il casco l'ha realizzato il ragazzo che c'è dietro tutto anche questo che è Federico di Forn grazie mille Fede fatemi aprire questo casco perché non sto più nella pelle ragazzi vabbè vabbè raga ciao cioè no <ride> non avete capito che casco ha fatto Fede ragazzi non posso svelarvelo subito giusto? dopo la sigla ragazzi vi mostrerò questa opera d'arte sigla ragazzi eccoci qua siamo a mottolino guarda qua ma cosa c'è in è testa bello? grigio ma che bello oh, no, del Luna Park. Guarda, guarda dietro guarda dietro dietro guarda dietro com'è eh è prepotente, personalizzata a peso. Ma è il logo ufficiale questo? No, è la sua bici però, quella che c'è nel logo. Nel logo c'è la mia bici, hai detto? Beh. Spoiler! Eccoci ragazzi! Madonna che bordello, come al solito. Allora, cosa dici di quello che vedi? È bellissimo Madonna mia che colore ho. Oh. Guarda dietro. Madonna mia, no, bravo. Dai. <ride> Cioè, il tutto il video è incentrato sul casco, non è incentrato sul riding, eccetera. Dammi tre parole per descriverlo. Lento, pesante. <ride> oh. Userei variopinto, aggressività probabilmente, autentico. State vloggando? Sei qua per la sì, promozione? Sì. No, niente promozione. Torpato testa qui a Livigno, non dirmi che anche tu hai usufruito del Bike Pass 3. No, niente promozione. Eh, no, no, non ho usufruito del Bike Pass 3 perché gentilmente il motolino eh, mi ha offerto il Bike pass. Oh! Hai il microfono e io ti faccio l'intervista Va bene a, allora ragazzi Questo è il mio nuovo casco Dammi tre parole per descriverlo Dammi tre parole indizi brillante Innovativo Innovativo Tricolore Tricolore Bene ragazzi è tutto da Telemonte giusto? Prendiamo la linea loro <ride> Ciao ciao Ragazzi ma quanta gente c'è in Area Jump? Figa Milano Uh eh, nuove curve qua oh shit non salto. non l'ho preso bello stanno facendo una linea nuova qua raga hey, hey, è arrivato Ciruzzo no non ho il pianetto oh shit non giravo ciao yeah.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 Fucile. Grigio, adesso partiamo andiamo avanti, facciamo un tappo che. Mi fermo Andiamo di qua, tutti dietro oh Su mezzo La coda del traffico non me la dava eh No, ce l'ho Faccio super fronni Faccio così Non mi hai detto niente, guarda Che zarrata figa Eh? Guarda dietro È Bella questa Dietro? Eh no, davanti, davanti c'è brutto. Oh, un tagliatore Buttiamoci dentro, dentro, dentro Un altro tagliatore Cioè tu vorresti sorpassarmi così? No, adesso ti sorpasso io Ci sono ah. Bastardo, ritagliato Non mi sfuggi No, ah, è un non mi scappi oh, No, per forno sei fatto? Sono qua Arriva è qua è qua E' no. qua Non si fa per Eccola la curva del suo passo Perfetto E' già oh, È stata una dura lotta ma mi è piaciuto <ride> yeah. sempre questa curva maledetta! Madonna! Madonna! Io ero già giù dalla bici! Ero già giù! Ero già per terra! Il fiato! Il fiato qua! Lo vendono? Dov'è che lo vendono? Terapia intensiva a Penny! Non devo far vedere il casco Non aveva senso raga Non sapete che cosa, cosa avete visto Non lo sapete neanche voi In tutto ciò Casco nuovo Party là, Siamo quasi in chiusura del motorino E il Penny mi chiede Ma Alboreto dov'è? No dovete andare esatto In direct Su Instagram E scrivergli Alboreto Vai a girare con Toto Così impara A non venire Dobbiamo dargli fastidio ragazzi Come vedete la mie spalle Siamo in aera jump Con le dirt E guardate la cosa figa La bandiera è ferma Non c'è vento Siamo pronti a farci una bella session con la bici a dirt eh, a fare un bel po di trick ma ragazzi non ve l'ho fatto vedere vi ho fatto arrivare fino a questo punto del video per farvi vedere le reazioni delle persone che vedevano il casco e adesso ragazzi finalmente vi posso presentare il mio nuovo bluegrass legit card due parole su questa opera d'arte, perché a sto giro veramente non ho nulla da dire, è veramente una bomba. Da ringraziare per il lavoro Federico di Forn. Eh, ragazzi, vi lascio sempre il link in descrizione sia di Bluegrass per vedere il casco, sia di Fornab. Cosa dire? Non lo so, io ho contattato Fede Federico, il ragazzo che ha, che ha creato Fornab. In passato faceva proprio aerografia con i caschi. Io ho detto cavolo, però, ci sarebbe se facessimo un bel, un bel casco che tu hai dei livelli. E alla fine mi ho detto, va bene. Dai, mi ha chiesto cosa volevo. Io non volevo fare un casco troppo acceso, perché comunque il colore scuro mi piace. Ma volevo qualcosa che si vedesse, qualcosa per dire. Sono io, cioè quando giro quello è Toto, quindi abbiamo scelto questo colore camaleontico che vedete ha diverse sfumature dall'azzurro, blu viola, verde veramente prende un sacco di colore a seconda delle condizioni di luce, non so se avete notato per niente, avete visto che c'è una texture sulla vernice che sembra, non è proprio marmo che praticamente ha realizzato voi riderete ma col domopack tecnica che si fa con la, quindi con la pellicola trasparente, si accartoccia e dà proprio questo effetto, ragazzi dietro se avete visto c'è un logo, c'è cioè su la mia bici, tra l'altro Proprio la mia bici personalizzata con gli stessi colori, il Monza Pizza Bike Park e il logo di YouTube che è praticamente tutto quello che mi rappresenta sulla bici in questo momento. E il logo è stato realizzato da Oscar di Xpuff Art. Mi raccomando, in descrizione c'è il suo profilo di Instagram se volete fare un giro sulla sua pagina. È un peccato caderci con questo casco, ragazzi. Sarebbe da mettere in una teca e guardarlo tutto il giorno. Però ragazzi, bisogna usarle le cose. Bisogna usarle. Dai, proviamo a fare due salti con la Dirt no? Infatti tricchiamo con la scodella perché si vedono meglio soprattutto questo tri qua, tipo casual bar così si vedo molto meglio con la scodella ma direi che è super good anche adesso. ragazzi provo a cercare un po' queste strutture del con la bici a dirt, non c'è vento e si può provare veramente Andalo, Ok, non vi nascondo che vorrei flipparlo È un po' piccolo rispetto ai drop di solito del Crankworx Ma la cosa che spaventa di più non è tanto quello Ma è il fatto che non lo faccio da... <ride> Dal Joyride dell'anno scorso Uff. Dai Toto, ci siamo raga <ride> ok non ho chiuso tutto però era un momento sanding raga Bene raga siamo rimasti a girare fino a tardi in aria jump Adesso abbiamo fame Vogliamo andare a mangiare quindi fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate tra l'altro di questo casco Se vi è piaciuto se avesse messo qualcos'altro Un po' di idee eccetera Ragazzi mi raccomando cos'è che devono fare le persone Iscrivetevi a questo canale Is Iscrivetevi che è gratis per favore Fate un grosso favore Attivate la campanellina perché molte volte non arrivano le notifiche di youtube Lasciate un like e noi ci vediamo mai più. Mai più No ci vediamo domani dai Ciao